Buon day, io sono barbuto ma non ho la barba Oggi siamo qui di nuovo con lei, con la mitica sarà la... Allora, oggi siamo qui per fare un video E praticamente useremo la macchina della verità Abbiamo scelto delle domande che ci hanno fatto su Instagram E testeremo Ok, partiamo La prima domanda, sei gay? Proviamo Inizio io, non sono gay, okay. vero ma No, tu devi riprendere ricontare? solo il telefono Così è orizzontale Però ti si vede <ride> No, no, no no. Così Così, bravo Aspetta, aspetta Sei gay? Rispondi sì o no mentre... Devo schiacciare No Oddio, sto riprendendo male Toglilo Vero Sorto Ti... Te... Ho eh? ripreso sotto sforzo Sei mai stata tradita? O sei mai stato tradito? Io penso proprio di sì Sono stato tradito Falso non penso <ride> Cioè è impossibile che non sono mai stato tradito in tutta la mia vita falso. Sì tante volte Falso, ah, falso. No, vero. Non siamo mai stati traditi Passiamo con la prossima Ok Sei fidanzato o sei fidanzata? Io no Vero Vero Martina single Hai mai tradito il tuo ragazzo o la tua ragazza? Sì Una volta ho tradito Cosa ridi? No non sto ridendo Guarda Vero <ride> <ride> No no Io sono una brava ragazza Vero questa macchina della verità funziona comunque Più o meno Hai mai baciato uno che conoscevi da un paio di ore? Sì, l'ho fatto Falso No Falso non Ma Non è vero Non devi dire le bugie, non non dire le bugie. Non No, non è vero ah, ah, sei una di quelle ragazze, ok Hai mai fatto l'amore? Sì, una volta ho fatto l'amore con mia sorella Vero Ma non è vero Vediamo, Martina, hai mai fatto l'amore? No Vediamo, vediamo, eh Falso Non è vero che io ti abbiamo fatto l'amore, scusa Eh, perché non è vero? Tu ho hai, hai mai detto una bugia a tuo fratello? E... Nel mio caso a mia sorella, eh. vado io sì, più volte ho detto bugia a mia sorella Vero, ma sicuramente ho detto delle bugie Vai, vai, vediamo Eh, io pure Vero Ah, mm. dai Cosa mi nascondi? Sei gelosa di Giuseppe e io faccio sei gelosa di Martina No, io non sono gelosa di mia sorella, per niente Falso <ride> Funziona, funziona, funziona Marti, eh Secondo me funziona, dice la verità questa roba io sì, sono molto geloso di Giuseppe Vero Sei mai stata fidanzata o fidanzato di nascosto? No, non sono mai stato fidanzato di nascosto Vero? No Questo mi sa tanto no. di bugia Vero Siete mai stati sospesi a scuola? Io sospeso o no? Vero? Dai, vediamo No, sospesa neanche io Cioè, che io ricordo Poi no. Bravissima, Martina Vi siete mai visti nudi? Io no, non ho mai visto mia sorella nuda Cos'è quando eravamo piccolissimi? Fatti e falsi. <ride> <ride> È inutile che la faccia anch'io. È intelligente Martina, non la faccio così intelligente. Oh. Eh. Ti puzza il culo? <ride> a me puzza il culo. <ride> a me puzza il culo. Dai Giuseppe. Oh, a te profuma? Ho capito, ma che domanda. Vero. <ride> <ride> <ride> Vediamo se ti te puzza il culo, dai. Vediamo. <ride> no. Adesso esce falso, vuoi vedere? Vero, no, a vero te no, profuma? Scemo <ride> <ride> Ok, vuoi bene davvero a tua sorella? No, se esce falso ti tiro uno di quei cecconi che... No, io non voglio bene a mia sorella Vero <ride> Oh, vai piano, eh? Ma vediamo. come me? Vediamo, vediamo Sì, io amo mio fratello <ride> <ride> Perché non ti amo Ti voglio tanto ne... bene ah, Mi hai graffiato queste unghie Eh te lo meriti hai mai avuto una cotta per tuo fratello? Prima di rispondere a questa domanda Vi devo dire una cosa importantissima Fermo solo un minuto La macchina della verità Perché voglio parlarvi di una cosa Che mi sta molto molto a cuore un'iniziativa bellissima Che è la Change the World Challenge Organizzata dall'Associazione Diplomatici Che è un evento che si terrà Il 26 marzo 2020 A New York In cosa consiste e perché ve ne sto parlando? Avrete la possibilità di esporre una vostra idea Per cambiare il mondo Non sto scherzando Cosa dovete fare? Ognuno di noi nello stesso piccolo ha delle idee che comunque oltre ad aiutare se stessi potrebbero aiutare il mondo intero ci capita spesso infatti di dire magari a dei nostri amici o ai nostri genitori o oh, se io avessi il potere di fare questa cosa farebbe un sacco del bene a tutti cambierei questo cambierei quell'altro quindi ora voi avete la possibilità di farlo perché potete pubblicare delle storie o un video su instagram dove taggate appunto l'associazione diplomatici e usate l'hashtag change the world challenge e esporre la vostra idea verranno ripostate tutte da Diplomatici e da me E le 5 più belle, sentite un po' le 5 Più belle, quelle che potrebbero Davvero cambiare il mondo in bene E in meglio, vinceranno una borsa di studio E un viaggio per New York Appunto per il 26 marzo 2020 In modo tale che la vostra idea non venga Ascoltata solo dalle persone che vi seguono Su Instagram, visto che farete il video O dai vostri amici, ma verrà Ascoltata da un sacco di persone, da un sacco di Esperti che vi aiuteranno a realizzarla E in più incontrerete tantissime persone Che come voi hanno avuto un idea magnifica per cambiare il mondo in meglio ovviamente ne abbiamo vista una infatti bellissima che ha cambiato un po' tutto il mondo però quella delle cannucce di troppo nei fast food che sono state eliminate ma sono sicuro che ne avrete tantissime altre per migliorare il posto in cui viviamo quindi io in descrizione vi lascio il link del sito così se volete informarvi meglio potete farlo e ricordatevi di mandarmi video che farete in modo tale che io li possa ripostare date sfogo alla vostra creatività sì, ho, ho, ho avuto una cotta per mia sorella, vero? <ride> no. Vero? Guardate questo. Ah. Hai mai pensato che fosse meglio essere figlio unico? Sì, io a volte ho pensato che fosse meglio essere figlio unico. Ma sei nata grazie a te, alle tue scelte! Vero? <ride> Quando ero piccolo ti odiavo, cioè mi picchiavi. Antone, Ma vai, vai, vai. No. A parte che sono nata dopo di te. E cosa c'entra? <ride> eh, in ogni caso... Vero, bravo, bravo grazie Marta. Sei venuta a Hai mai sberciato nel telefono di tua sorella o tuo fratello? No, a te la so già la risposta. Sì, io più volte ho sberciato il telefono di mia sorella. Vero? <ride> È pure nel mio profilo Instagram, <ride> quindi... Allora. No io non ho mai sbirciato niente Ma no, non ci credo neanche Ma allora. come facevo? Falso Falso Falso Hai mai cagato nel bidet? <ride> io ho un mio amico che ha cagato nel mio lavandino <ride> No personalmente non ho mai cagato nel bidet <ride> Falso <ride> Ok forse una volta l'ho fatto No non ho mai cagato nel bidet Beh nella doccia sì. Buia nella pescata fatta <ride> Quando Noi tre, vabbè, a tre anni, no, io l'ho fatto Tre anni? Ho... Cosa ne so che non va giusto Io a 17 anni ho cagato nella mia Nella doccia ho cagato Ma, Ma perché? Ma e mi scappava Perché non scappa mai stato <ride> stato? <ride> Pensavo fosse il fatto Una volta l'ho fatta nel sacco di cane <ride> Perché c'era mia mamma in bagno e no. io mi stavo cacando a. ci giuro, mi stavo cagando addosso. <ride> Come fai a sopportare Giuseppe? Allora facciamola così, sopporti tua sorella, sopporti ah, tuo fratello. Dico. Io amo ah, mia sorella, la sopporto, la, so, la sopporto, la supporto e la sopporto. Anche perché sono tanto brava io. Ah io in questo momento lo odio. Falso! Mi spiace! Mi ami anche in questo momento Ma no, no, ti odio Ti sei mai addormentato in treno? Sì Sì e una volta mi sono anche ritrovato in Svizzera No, l'estate scorsa mi sono addormentato in treno e mi hanno anche derubato Ti ricordi? Giuseppe, mi hai mai dato la colpa a tua sorella quando invece eri stato tu? Sì Se mm. fa viceversa Vai vai. Tante volte ho dato la colpa a mia sorella quando in realtà era colpa mia Vero? Sì, un sacco di volte Falso Sei sempre stata onesta con me, Martina? Eh? Sì, una roba Hai una crush a Martina, l'hanno voluta far solo No, ma risponde anche lui Sì, io sì, ho una crush ah, A ah, Giuseppe dico sempre tutto Falso. No, è vero, lo dico dopo Io sì, anche più di una sì. Vero? Avete mai fatto dei pensieri strani sull'altro? Io sì, su mia sorella ho fatto dei pensieri strani non capisco, o no, capito? Voglio vedere, falso, vedi. Voglio vedere se davvero funziona. No. No, è vero. è vero appunto che c'è... Eh, vero. mi confondo, mi confondo. Oh. Vai, stop, stop. <ride> Grande, Allora, qui, qui, qua... È finito... beh, dai, parla. <ride> Questo video è finito Spero vi sia piaciuto E vi siate divertiti Io e mia sorella Vi salutiamo E se volete un altro video Commentate con chi lo dovrei fare Se volete una persona Ancora contenta <ride> Ci abbiamo già fatto Ok ciao Io sono barbuto Ma non ho la barba